E Bruno tu riesci a, a non ti riusciamo a sentire, puoi provare ancora? No, ok, c'è prima di andare in streaming, aspetta un attimo perché è successo. Bruno tu riesci a, a non ti riusciamo a sentire, puoi provare ancora? No, non so. prima di andare in streaming, aspetta un attimo. Hai il microfono Ah sì, Bruno, hai, hai il microfono spento. Riesci adesso, andare? adesso. Ho... Oh, beh, prima, prima non riuscivo a vedere neanche il microfono adesso l'ho visto ok è che adesso mi sentite sì. ok ciao a tutti ciao, ciao giuliana ciao enzo ciao. è da tanto che non ci vediamo come si sì. <ride> da un mucchio di tempo eh. siamo già alcuni allora, sì, siamo, siamo, siamo diciamo, per adesso siamo eh, quelli che ci attendevamo cioè non tantissimi qui in presenza a Torino, eh, eh, siamo, eh, siamo una decina complessivamente e più altre siete in quattro connessi in internet, però adesso stiamo andando anche su Facebook, in streaming. Non era... Benvenuti a tutti, scusatemi non ho ancora nemmeno salutato, siamo nella sede di Pronatura eh, Piemonte a Torino in via Pastrengo 13 e siamo qui oggi come Centro Studi Sereno Regis, come Pronatura, Associazione Italiana Esposti Amianto, Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto e anche come Medicina Democratica per fare il punto sulla eh, situazione oggi del processo Eternit-Bis in corso a Novara per la parte riguardante le vittime di Casale Monferrato, ma abbiamo anche un ospite che è Barry Castleman eh, che adesso poi inquadreremo, che è uno dei più importanti studiosi, epidemiologi, difensori, attivisti eh, in generale eh, diciamo, delle, di questioni ambientali e nello specifico sui temi dell'amianto è presente anche Vicky Franzinetti che ci fa la grossa cortesia di tradurre eh, dall'inglese all'italiano e dall'italiano all'inglese questa nostra conversazione. Eh, dunque, molto rapidamente, Pronatura eh, non è un caso, sono molto contento che oggi siamo qui a Pronatura, non soltanto per l'ospitalità ma perché Pronatura è una delle due eh, associazioni che avevano chiesto di essere parte del processo Ethernet come... Eh, parti civili, ma che si sono viste ricusare la richiesta, probabilmente non sappiamo ancora le motivazioni, probabilmente perché non parti in caso, cioè non coinvolte personalmente o come associazioni fra le vittime. Eh, ciò nonostante, siamo qui, stiamo seguendo il processo. Cerchiamo di dare il possibile per, per quello che è possibile le informazioni. Pro natura ci cioè, ha anche invitato poi a. A fare un, una sintesi come posso dire di questa di questa giornata per la loro bellissima importante e soprattutto pluridecennale di vista eh, che si chiama eh, obiettivo ambiente e, e anche natura e società va bene allora per entrare rapidamente in argomento bruno posso chiederti di fare nel breve tempo possibile mi rendo conto che non sia semplice un riassunto della situazione attuale e del processo eternit bis a noi sembra che siamo proprio in questo momento nel, nel cuore non si sta proprio dipanando uno degli aspetti cardine che poi proporremo anche a barri e cioè ma si sapeva e se si sapeva quale era la pericolosità dell'amianto come sembra oggi banale, no? eh, in base ai documenti che abbiamo, come mai si è andati avanti così tanto tempo? Ecco, questa è il, il, la, la domanda che noi ci poniamo. Però se tu hai tempo, Bruno, di farci un attimo il punto della situazione, per cortesia, lascio la parola a te. Io lo farei molto volentieri. Intanto ringrazio per questa iniziativa, ringrazio tutti i partecipanti, ovviamente... Berri in particolare e anche la generosissima collaborazione della Vicky e quindi eh, direi che non avendo potuto partecipare direttamente, essendo a porte chiuse questo processo, eh, leggo quello che si scrive, no? parlo con i, con i legali, parlo con chi ha potuto andare, ma sono un po' in, diciamo così, un pochettino spiazzato. Ma Comunque è chiaro che si sta entrando nel merito eh, perché sono stati già ascoltati alcuni testi, adesso è in corso una consulenza importante con il dottor Rivella e si è già percorso parecchio di ciò che dimostra e aveva già dimostrato anche nel precedente processo che purtroppo ha subito un'incredibile un prescrizione di un disastro ancora in essere, anzi che non aveva ancora raggiunto il suo pieno effetto nefasto e terribile no? del, del, del, del, per le morti eh, che ha provocato il disastro, e per le malattie e, e tuttavia fu dichiarato prescritto e eh, quindi c'è qualcosa che non quadra ovviamente nel sistema giudiziario non solo italiano e, e quindi ecco in questo caso è emerso che loro erano tra i primi a preoccuparsi di conoscere la situazione, e, tra l'altro è stato dimostrato che siamo stati anche spiati per 21 anni, non solo a Casale, erano al corrente di ogni dato che veniva eh, divulgato nel mondo per quanto riguarda le indagini epidemiologiche sugli effetti carcerogeni dell'amianto, loro erano informati su tutto e applicavano in poche parole una politica atta a negare, no? a negare, a confutare, a confondere eh, e quindi per poter rimandare il fatto di eh, fare i conti con, con questa tragedia e quindi continuare l'attività. Però ecco io non da avvocato e non da tecnico, no? E non da... Ciao Barry! <ride> e non da tecnico. Eh come ci sono altri e non da studioso, però è chiaro che quando assieme ad un interesse così diffuso e potente come una grande multinazionale dell'Amianto o anche di, altri, di altre situazioni per altri materiali, eccetera, che rappresenta anche una grande occasione occupazionale, che, eh, è questa grande multinazionale è rappresentata da personaggi Molto rilevanti sul panorama economico finanziario internazionale, è chiaro che si subisse un doppio condizionamento: uno per il potere stesso del, del denaro, l'altro perché c'è anche un, un interesse diffuso nel territorio che vuol dire l'occupazione. E quindi è la società nel suo insieme, le istituzioni nel loro insieme che hanno purtroppo eh, significato un ritardo nel, nel fare esse stesse i conti con questo, eh, con questo disastro. È chiaro che comunque l'impresa, quello che emerge, è che l'impresa non ha neanche attuato tutte le norme, eh, no le norme scusate, non ha attuato tutte le misure atte a evitare o quantomeno a contenere nel massimo possibile l'esposizione all'amianto. Sembra banale, ma anche a Casale, come negli altri stabilimenti, eh, ad esempio, l'utilizzo della scopa per scopare per terra è stato eh, fino agli ultimi giorni ho detto la cosa più banale ma le ventole che sparavano la polvere fior, eh, fuori lo stesso ma la frantumazione del cemento e amianto cioè degli scarti di lavorazione a cielo aperto è, continua, è iniziata nel periodo svizzero cosiddetto che loro hanno detto che hanno investito fatto investimenti ma che <ride> investimenti per la sicurezza sono stati pochi qualche lieve eh, miglioramento, ma finisco con questo esempio, Quest qualche miglioramento, c'è stato qualche aspiratore in più, ma ampiamente eh, resi inutili, ad esempio, dal semplice fatto che hanno inaugurato il recupero dei materiali fallati da sca di scarto dei loro prodotti, degli altri stabilimenti in Italia, e quindi, come sappiamo, erano... 5 gli stabilimenti più grandi eh, e quindi recuperavano frantumando grossolanamente questi materiali in una piattaforma di cemento armato a cielo aperto, e, e, e poi venivano caricati su un, un motocarro scoperto e portati eh, a qualche centinaio di metri di distanza e quindi dentro l'Eterni, le e nel Mulino Azemag polverizzati nel mulino per essere eh, riciclati in produzione questa roba qui è micidiale perché lavoravano anche su due turni ma questo ha annullato qualunque piccolo investimento che hanno fatto per la sicurezza solo questo eh? poi il fatto che portavano i stessi materiali di scarto a disposizione dei cittadini quindi loro sapevano benissimo che l'amianto era cancerogeno la prima ecco una cosa e finisco davvero una cosa che ho voluto dire anche nella testimonianza, prima di considerare una causa rilevante per affrontare diversamente da quello che è stato il rischio amianto, ed eliminarlo, o addirittura cercando di evitare di non intervenire con tutte le misure necessarie, si moriva a centinaia di asbestosi, ma non era un tumore e quindi non essendo un tumore non era considerato. Allora il primo caso l'abbiamo avuto a Casale nel 1943 di asbestosi e nel mondo anche anni prima e quindi sì non è un tumore ma si moriva soffocato saltava al cuore perché non riuscivano più a respirare insomma si sanno queste cose qui quindi ha messo in luce questo e ha messo in luce che la partecipazione popolare quando i diritti le libertà sindacali le, le, le, le stesse libertà democratiche sono esercitate dai cittadini dalle associazioni dalla popolazione si riesce a incidere e noi abbiamo inciso in termini anche di bonifica di sanità e abbiamo ottenuto i primi processi al mondo il primo nel 93 questa è una lezione che rispetto ad altre situazioni come Taranto dove non si è esercitato la libertà e i diritti non sono stati reclamati, si è lasciato fare, non c'è molta differenza da un paese dove la libertà non c'è dal punto di vista degli effetti sulla salute. Perché Taranto non è che sia stata molto di, eh, diversa, molto diversa quella realtà da stabilimenti nel terzo mondo. Per il disastro pazzesco che ha provocato e che in parte continua ancora a provocare quindi una grande lezione è portare il tema nel territorio, portare nell'opinione nell pubblica, investire le istituzioni e insistere questa lotta è giusta anche se fino adesso non c'è stata una sentenza no? come avrebbe dovuto esserci, non sappiamo se ci sarà però è giusta farla perché non farla vuol dire allora va bene così, e così invece non va bene. Grazie Nicola, eh, scusami, grazie Bruno, eh, perdonami, grazie Bruno, volevo salutare invece, perché ho visto che si sono collegati Nicola Pondrano, eh, che oltre che lavoratore e sindacalista all'Eternit, adesso è anche il rappresentante provinciale dell'INAI, eh, nella zona di Casale Monterrato, volevo ringraziare Celestino Panizza, che ho visto con, che si è collegato, Celestino ci segue da Brescia, dove eh, la, collabora oltre che con moltissime associazioni anche con ISDE, l'Associazione Internazionale dei Medici per l'Ambiente. E Poi volevo anche ringraziare Giuliana Busto che è qui con noi fin dall'inizio e lei è la Presidente attualmente del, dell'Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto. Vi lascio tutti in attesa, in stand by, perché adesso... Facciamo un minimo, dobbiamo spostare un po' di computer per poter dare, eh, eh, diciamo, con vitezza, con chiarezza del, del, del sonoro. Però passiamo la domanda. Prima vediamo se riusciamo un po'. Devo, devo spostare il PC e mi fa un po' paura, però ci proviamo perché ho qualche dubbio sul fatto che tutte le connessioni restino, ma ci proviamo ehm, così ci possiamo probabilmente ecco forse. Avviciniamo un po' i microfoni, posso, eh, questo qui, ok, vediamo se riusciamo, ok, sì, non so perché non riesco a vedere questa cosa qui, grazie, scusate un momento, viate pazienza, ma devo fare... Eccolo qua, benissimo, no, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ah, grazie mille, grazie mille, Vicky. Allora, okay. Okay. chiedo a tutti di spegnere i microfoni se non devono intervenire e eh, passo la parola a Bavi, a cui chiedo se... È così evidente, chiaro, eh, diciamo, eh, da un punto di vista scientifico la quantità di documentazioni è sempre più importante. Come è stato possibile, eh, diciamo, nascondere o comunque continuare a tergiversare prima di prendere eh, azioni o decisioni nei confronti dei produttori dell'amianto? anche se possibile ci sono correlazioni anche con altre esperienze diverse con altre sostanze Barria, non ho fatto la presentazione ma spero poi di recuperarla dopo così raccontiamo grazie If you, you're ready, yeah. Uh, first, I, I want to thank you for inviting me to speak. Uh, I'm uh, honored to talk to uh, activists and uh, activist scientists uh, here in Italy. uh might enjoy getting to know the past uh, 11 years since I testified in the original Petunik trial. Uh, these trials, these criminal trials in Italy, are unique in the world where businessmen have been held responsible for causing, uh, willfully causing occupational cancers uh, leading to the deaths of their workers and environmental cancers leading to the deaths of people in the surrounding community and in the households of the workers. Innanzitutto vorrei ringraziarvi moltissimo per avermi invitato a parlare qui. È un onore per me parlare oggi scienziati e ad attivisti, cosa che faccio in Italia da 11 anni da quando ho testimoniato il primo processo dell'Eternit. Vorrei far notare che questi processi penali che si tengono in Italia e che quindi sono quelli che permettono di portare in tribunale coloro che eh, con intenzionalità hanno eh, portato all'inquinamento e alla morte sia di coloro che lavoravano nelle aziende. I consider this uh, toxic corporate crime. Uh, that uh, Corporations uh, make decisions, their top people make decisions that uh, mean that uh, some people will die because they haven't been properly warned or protected against uh, deadly substances and deadly products. And uh, because of the failure to warn people about these things, the failure to protect people, these corporate decisions result in, in death and disease, sometimes involving thousands and thousands of people. And the, uh, uh, the usual uh, system of accountability, uh, such as we have in the United States, uh, there is a corporate veil that protects The individuals who make these business decisions against having personal responsibility for the consequences to others. And here in Italy, uh, you, you hold businessmen responsible, criminally, personally responsible for making these kinds of decisions and uh, don't just let the corporation off with a fine or uh, possible financial insurance problems uh, limited to. Just the tiny money. Questo tipo di azione io li ho chiamati Toxic Corporate Crime, ovviamente ovvero dei crimini societari tossici. Cosa vuol dire? Che le decisioni che assumono le corporations, ovvero le grosse aziende, fanno sì che alcune persone muoiono proprio perché non sono state messe sull'avviso dei territori che ci sono e o non sono state protette. Questa mancanza di informazione fa sì che migliaia e migliaia di persone possano morire per il comportamento di queste società. Quella che è la normale responsabilità o il fatto che devono rispondere negli Stati Uniti non si applica molte volte o non si applica in questi casi. Una specie di velo societario va a coprire le azioni della dirigenza e li protegge contro le responsabilità individuali delle conseguenze delle azioni che hanno assunto. In Italia voi considerate personalmente e penalmente responsabile una persona che assume queste decisioni e quindi questa persona non può svicolare semplicemente pagando una multa o l'azienda pagando di più un'assicurazione, cioè riducendo a una questione di denaro. Let me tell you a little about my own background. Uh, I was originally educated as a chemical engineer. Uh, I graduated and went to work for the chemical industry in 1968. Uh, no one had taught me anything about the long-term effects of toxic substances which I was going to be working with in the chemical industry. That was not part of my education. Uh, I worked for the chemical industry for about uh, a little over a year and uh, was eventually told to leave by the company because I was raising questions about the way they were dumping hazardous waste uh, in, in, in, in Delaware, uh, where, uh, where the research center of the company was. The company was called Hercules, and it was the eighth largest chemical company in the United States. Vorrei innanzitutto presentarmi un attimo. Mi sono laureata in ingegneria chimica e dopo la laurea sono andata nel 1968 a lavorare per l'industria chimica. Nessuno, però, mi ha spiegato all'epoca eh, nulla su quelli che potevano essere gli effetti a lungo termine delle sostanze con cui lavoravamo. Eh, ho lavorato lì circa per un anno. e poi mi è stato chiesto di allontanarmi dall'azienda perché? perché ho cominciato a porre delle domande su che cosa succedeva agli scarti pericolosi che venivano rilasciati nel Delaware eh, nel centro di ricerca dell'azienda. L'azienda eh, si chiamava Hercules e all'epoca era l'ottava più grossa azienda chimica degli Stati Uniti. When I went back to school uh, to get a master's degree in air pollution control, uh, I became interested in asbestos. Uh, I was uh, amazed. Mm -hmm. A uh, conference proceeded to was 750 pages long of this big conference that had been held in New York in 1964 and published in 1965. Mm -hmm. And at this conference, it was demonstrated that not only was asbestos causing uh, widespread occupation of cancer and uh, asbestosis uh, millions of construction workers were exposed to this risk demonstrably exposed to the risk but in addition uh, so were the members of their households uh, their wives and children uh, their brothers and sisters and uh, even the people who lived in the neighborhoods Of surrounding the asbestos air pollution point sources were getting Mises a characteristic cancer caused by asbestos. And so we we knew in 1965, we the world knew that asbestos was way too deadly to be used in the way it was being used at that time. And yet, continuing after that, the use of asbestos in the United States and in the world. Just kept going up. That's what I was able to observe when I started reading about this in the beginning of the 1970s. Sono poi ritornata all'università e ho studiato, ho fatto un master, un post laurea, eh, in controllo dell'inquinamento eh, nell'aria. In particolare allora ho cominciato ad occuparmi di amianto. Mi sono rimasto molto sorpreso nel leggere le 750 pagine di una conferenza che si era tenuta a New York nel 1964, gli atti furono poi pubblicati nel 1965. In questa conferenza non soltanto dicevano che L'amianto poteva causare tumori o asvestosi, in particolare in questo caso il riferimento era stato fatto ai lavoratori dell'edilizia e ai membri delle loro famiglie, ai fratelli, alle sorelle, alle persone anche eh, nel suo territorio che vivevano vicino a questa fonte eh, di amianto e che questi sviluppavano un tumore molto particolare di nome mesoteriona. Quindi già nel 1965 il mondo sapeva che poteva essere causa di morte, l'amianto se veniva usato, ma contemporaneamente, con mio grande stupore, si cominciò a vedere un aumento continuo all'inizio degli anni 70 dell'utilizzo di amianto. And, uh, so I went to work as an air pollution control official in Baltimore County uh, for the health department. And uh, I was looking for asbestos everywhere, because I had written my master's thesis about asbestos, and now I was really paying attention to all the ways in which it was used. So one day I saw a mechanic taking a compressed air hose and blowing out uh, the brake assembly of a truck, and this huge amount of dust came in, and uh, so I decided to put out a warning notice from the health department warning about the cancer at risk and telling the workers not to use uh, uh, compressed air to blow out brake assemblies, to use wet methods to clean the dust uh, in order to uh, reduce their exposure. And uh, I also found the local brewery and the local distillery were using asbestos filters. And uh, I even had a state laboratory test and uh, verify that the filters used to uh, filter gin We're contaminating the gym with asbestos. We actually demonstrated that with electron microscopy. And uh, then I was invited to testify at the United States Senate hearing about community exposure to asbestos. And I told about all these things. And uh, then I was fired from my job uh, with uh, some publicity that was uh, organized. Uh, the, the county health department was humiliated for firing me and they offered me back my job. I came back and resigned and then I went to work for a group called the Center for Science and the Public Interest in Washington. At this point, sono went to work for the Department of Health and contea di Baltimore. Stavo facendo allora la mia tesi di master, master essendo il post laurea, diciamo la magistrale, eh, sull'amianto e eh, un giorno, non soltanto stavo informando su quello che era l'amianto e controllando, ma un giorno ho visto un meccanico che utilizzava un sistema d'aria compressa eh, per smontare un freno e eh, ho visto che c'era una quantità enorme di polvere che veniva generata a quel punto ho fatto emettere un Uh, un avviso uh, della Contea che di, di, di utilizzare dei sistemi ad umido o bagnati per smontare i freni e di non usare invece l'aria compressa. Poi mi sono occupato delle birrerie, e delle distillerie nella zona perché per esempio queste utilizzavano dei filtri di amianto e a, potendo avvalerli dei laboratori statali ho fatto controllare sia il gin che i, i filtri e eh, con la microscopia elettronica abbiamo visto che il gin era contaminato da amianto. Mi è stato chiesto di testimoniare in una commissione del Senato eh, sull'esposizione cui venivano messi a rischio le persone nel territorio. Cosa che ho fatto? Mi hanno licenziato eh, dalla Contea e a quel punto la cosa ha suscitato una certa una eh, reazione pubblica a quel punto la contea il departimento di sanità mi ha ripreso io sono tornato e mi sono licenziato appena sono tornato sono andata a lavorare eh, per un'organizzazione di washington che si chiamava il centro per la scienza pubblica science is the search for truth and what i'm going to be talking about is being what we call a public interest scientist in the field of toxic substances control. Uh, realize that not all of you are scientists, but uh, you don't need to be a scientist to, to be an activist. Uh, a friend of mine once said that you can teach science to an activist easier than you can teach activism to a scientist. Um, la scienza è la ricerca della verità e in questo caso io parlerò però adesso a parlarvi anche di quello che è la scienza nell'interesse del pubblico eh, per il pubblico non è necessario so che non tutti voi qua siete scienziati ma non è necessario essere degli scienziati come ha detto una volta un mio amico è più facile insegnare la scienza a un attivista che non l'attivismo a uno scienziato uh, i've been self-employed since uh, 1975 as an independent consultant and uh, by not working for anybody i've been able to work for everybody i've been able to work for many of the agencies of the united states government uh, international organizations like the world bank and the world health organization and uh, the pan american health organization and, uh, and basically i've been able to by keeping at least initially keeping my cost of living low, uh, I was able to have the freedom to do what I wanted to do with my lifetime, even though not everything I worked on did I get paid. Quindi dal 1974 ho lavorato come consulente indipendente, non dovendo lavorare per qualcuno, ho potuto lavorare per tutti, ho lavorato anche per istituti governativi degli Stati Uniti, ho lavorato per agenzie e internazionali come la Banca Mondiale, l'OMS, eh, l'Organizzazione per la Salute Panamericana ed altre. Tenendo bassi il mio stile di vita ho avuto la libertà di poter anche lavorare gratis per molti. When I started working on asbestos, I came across very quickly this Dr. Irving Selikoff, who was a, a leading figure in the field of uh, dealing with the medical issues raised by asbestos. But uh, beyond that, he had founded journals to break the corporate monopoly in the field of industrial medicine, creating the American Journal of Industrial Medicine in 1980. He created a scientific societies and organized conferences on pesticides, women in the workplace and other subjects. He, uh, along with uh, Cesare Maldoni, organized the Collegium Ramazini uh, in the early 1980s. And he was also a brilliant media personality. Uh, perhaps uh, Enzo can show a picture of Dr. Serofalf at of his time. He was an extraordinary figure Uh, this is a picture taken of him in 1990 at a, uh, a major conference on asbestos. The doctor sold died two years later in 1992 per così dire, incontrato, ho, ho incontrato la figura di Irving Selikoff, che eh, non soltanto si è occupato di questioni mediche dell'amianto, ma è stato un fondatore di molte riviste dell'American Journal of Industrial Medicine ed altra, ha fondato associazioni e società, si è occupata anche di pesticidi, insieme a Cesare Maltoni, ha fondato il Ramazzini, ma era anche uno capace di eh, una personalità mediatica è stato capace di trasmettere le informazioni, una figura straordinaria eh, che peraltro ha organizzato una conferenza. Qua vedete la sua immagine nel 1990, due anni dopo è deceduto nel 1992. The reason I kept on going up in the United States is because the industry. The industry's profits are were, were, it was in the industry was able to maintain profitability as long as they could minimize two things the cost of prevention and the cost of compensation. And up until the 1970s, there, was no, there were no government regulatory agencies, we didn't have a worker protection agency uh, called OSHA, which was created in 1971. We didn't have the Environmental Protection Agency until 1970, late 1970. And these agencies took some years to get started in issuing regulations and changing the way business was conducted by the asbestos industry and the chemical industry. But finally, with uh, the weight of regulation and the publicity that Dr. Selikoff and others were able to give to the asbestos industry, uh, The use of asbestos in the United States finally started to turn down after 1973. Il motivo per cui continuava ad aumentare eh, la produzione dell'amianto è perché la produzione risultava molto redditizia, purché non investissero in prevenzione e non dovessero pagare degli indennizi. Questo è stato vero fino agli anni 70 perché non c'erano neanche enti governativi che potessero controllare la situazione. L'OSHA è stato fondato nel 1971, l'EPA, cioè l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, nel tardo 1970. E comunque ci sono voluti alcuni anni dopo perché emettessero i regolamenti e eh, questi fossero applicati dalle industrie pubbliche. Selikov ed altri hanno fatto molto in questo senso e la produzione dopo il 1973 ha cominciato a diminuire. As we started to regulate asbestos and other toxic substances, toxic chemicals in the United States, I became concerned that the, the dirty industries would leave the country and export their products back to the United States. And so I started taking a look at uh, uh import records u.s official government records of imported asbestos products and saw a dramatic rise of imports of asbestos textiles from mexico venezuela brazil and taiwan and uh, it would soon i would eventually find that some of the uh foreign competition wasn't foreign at all it was american companies uh with business in venezuela and in mexico one of the companies and actually moved the factory just across the border uh, from Pennsylvania into the Mexican border town. And was manufacturing asbestos textiles under terrible conditions, and then selling them in the United States. Uh, and I discovered this in 1975 and started publicizing this. Uh, and uh, eventually we find that uh, uh, There were only a limited number of industries where this kind of thing was taking place. It totally discredited hazardous industries as best as textiles, arsenic recovery from dirty copper smelters, I mean, copper smelters of ores that contained arsenic as well as copper. So they would have a byproduct recovery of the arsenic. Uh, that completely closed in the United States, and we were importing it all from Mexico for a while. Uh, the same company. Uh, had closed down the plant in the United States that was operating the plant in Mexico, something called Aksa. And uh, the other industry was benzidine dyes, uh, dyes made from uh, highly carcinogenic intermediate. Uh, and these were also being suddenly made in other countries and shipped into the United States where only a few years before they had been made and used in the United States. Mano a mano che eh, si è introdotto il regolamento per quello che riguardava gli Stati Uniti, per quello che riguardava l'amianto ed altre sostanze chimiche tossiche, eh, le industrie sporche, cosiddette, si sono, sono trasferite all'estero e hanno poi reimportavano negli Stati Uniti i prodotti fatti con queste sostanze. Per esempio, eh, in particolare per quello che riguardava prodotti pessimi che utilizzavano l'amianto, le aziende si sono spostate in Messico, in Venezuela e a Taiwan. Ma non era una concorrenza estera, erano aziende americane che avevano rilocalizzato, delocalizzato in questi paesi per esempio per dire una delle aziende tessili che utilizzava l'amianto dalla Pennsylvania era andata in Messico al di là del confine, in una cittadina molto vicina al confine stesso e poi rivendevano negli Stati Uniti i prodotti che c'erano e qui stiamo parlando del 1975 questo riguardava un tipo molto limitato e particolare di industrie eh, la famosa e eh, discreditata industria dell'amianto, ma anche il recupero del, dell'assenico eh, dalla fusione del rame di alcuni prodotti, eh, di nuovo prodotti in Messico e poi reimportati negli Stati Uniti. Era la stessa azienda che faceva questa, in questo caso si chiamava Asalto, oppure la benzina, un, un prodotto intermedio altamente cancerogeno e eh, di nuovo veniva prodotto all'estero e poi i prodotti reimportati negli Stati Uniti. Well, there were very few industries where there was total export of the hazardous industry to the developing countries. There were more common examples of double standards, where you have a corporation that's doing, say, asbestos manufacturing in uh, Northern Europe or the United States, and the same company has operations in south africa or south america and they're operating the same industrial process under much less controlled uh, conditions and so this is uh, the issue of the double standard of the multinational corporations and starting in 1981 i started publishing pictures of the american and british uh, asbestos companies in india showing that they were Uh, not doing anything to protect workers or the environment, uh, companies that were already being subject to regulation uh, in, uh, uh, in North America and Northern Europe by the late 1970s. Però questo riguardava, quello che ho descritto prima, poche industrie. Molto più comune invece del, diciamo, dell'esportazione completa dell'industria era avere un doppio standard, un doppio livello. Cosa volevo dire con questo? Che per esempio delle aziende che producevano in Nord Europa o negli Stati Uniti avevano poi degli standard diversi in Sudafrica o in Sud America e alcune industrie facevano lo stesso punto, producevano gli stessi prodotti con lo stesso processo, ma meno controlli. Questo è stato l'atteggiamento delle multinazionali, stiamo parlando dell'inizio degli anni 80 e per esempio nell'81 eh, ho studiato l'aspetto dell'industria dell'amianto statunitensi e del Regno Unito che lavoravano moltissimo in India senza alcuna protezione per i lavoratori eh, e senza i regolamenti che nel frattempo erano stati introdotti sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. Then came the chemical disaster in Bhopal, India, at the end of 1984. We had the clearest example of double standards because the Union Carbide Company that operated this plant in India, where thousands of people died from a chemical disaster, uh, the same company operated a similar industrial process in, uh, in uh, West Virginia in the United States, which was much more carefully controlled. For workers and pollution. Un altro esempio di questo è quello che è stato dato dal caso di Bhopal. Se vi ricordate in India eh, la fuoriuscita di eh, sostanze tossiche 1984. Questo è un chiarissimo esempio eh, di eh, due, due pesi e due misure eh, perché la Union Carbide, eh, che è responsabile per migliaia di morti in india aveva uno stabilimento molto simile nella virginia occidentale nella west virginia dove invece venivano applicate misure di sicurezza uh, one of the uh, ways we deal with toxic substances in the united states is something called product liability uh, i was approached by lawyers starting in 1976 who asked me to do research on the history of what was known about asbestos in detail because uh, uh, there were people that these lawyers represented who had gotten asbestos related diseases and uh, they worked with products that contained asbestos which had had no warning labels on them at the time that, that the workers used these products, insulation products, brake linings and uh, the like. And uh, uh, in the United States, if you sell a product that uh, has dangers that an ordinary person would want to know about before using the product uh, in order to use it more safely or to decide not to use it at all. Uh, and you don't warn that person and that person gets hurt by the product, then that person can sue the company that sold the product for the damages uh, of the medical costs, the lost earnings. And the pain and suffering, and so these lawyers uh, starting in uh, the late 1970s came to me and said they represented victims of asbestos and uh, they wanted to show what the companies could have found uh, in the medical literature what in the open publicly available literature. Uh, because the companies under product liability law are held to the status of an expert. If they are expert in the technology of their products and the use of their products, they are also considered under law to be expert in the hazards of their products. And they have a duty to warn based on that. Uno, uh, uno, una delle cose che mi è successa nel 1976 riguardava la product liability. La product liability è negli Stati Uniti la responsabilità che l'azienda ha di, in, nella vendita di un prodotto. In altre parole l'azienda è tenuta a informare su quelli che possono essere i danni derivanti dal prodotto stesso dal suo uso. Mi avvicinarono, mi contattarono alcuni avvocati eh, che erano avvocati di vittime per chiedermi che cos'è che l'azienda avrebbe dovuto sapere dalla letteratura in generale, perché cos'è che era noto per esempio sulle malattie asbesto correlate. Se per esempio avrebbero dovuto sapere, avrebbero dovuto mettere eh, sull'avviso, avrebbero dovuto etichettare i prodotti, avrebbero per dire i prodotti per quello che riguardava isolamento termico-acustico oppure per quello che riguardava le camicie dei treni, insomma tutte queste cose qua. Negli Stati Uniti, come dicevo, i pericoli che possono essere insiti o nel prodotto o nell'uso del prodotto devono essere resi noti alla persona che compra tale prodotto. Altrimenti questa persona ha il diritto di portare in tribunale l'azienda per i danni che servano a coprire i costi medici, la sofferenza come viene detta, ossia il metus e la perdita di lavoro. Gli avvocati mi chiedero che cos'è che le aziende avrebbero dovuto sapere in ambito medico. Perché? Perché nella legislazione statunitense un'azienda è l'equivalente di un esperto, nel senso che la legge dice che poiché sono in grado di produrre quel prodotto, sono anche in grado di sapere quali sono i danni che possono essere causati dal prodotto stesso ed hanno un dovere di informare i consumatori. The uh, American legal system also has this extraordinary thing called legal discovery, where uh, companies that are sued have an obligation to produce documents that are relevant to the lawsuit. Uh, such as uh, documents showing when they had workers' compensation claims about asbestos disease in their workers. Uh, what, when they had memos that they exchanged about putting warning labels on their products uh when they received uh communications from governmental agencies about the hazards of asbestos and uh an extraordinary amount of information has been produced and disclosed by the corporations that have been sued and i'm talking about hundreds of corporations uh it started with asbestos insulation companies but then included the brake line manufacturers and the gasket manufacturers then the litigation Uh, spread to premises owners like the big oil companies that brought in uh, uh, other companies to do maintenance work on their refineries when they would shut down. And uh, then the maintenance work would be done, the insulation, the asbestos would be changed, and those workers would be gone after a month uh, during the uh, turnaround. And uh, so these these companies are being sued because if they brought someone onto their industrial site and uh, didn't warn them about hazards that the company either knew about or should have known about, they can be sued for the harm that those workers uh, incur as a result of that kind of exposure. And so there have been hundreds of thousands of lawsuits and uh, the lawyers uh, bringing these lawsuits on behalf of asbestos victims in the United States have gotten an incredible amount of uh, documentation uh, about what these companies knew and when they knew it. Nel sistema legale statunitense esiste anche qualcosa che si chiama la discovery, ovvero la scoperta. Cosa vuol dire? che un'azienda eh, che viene portata in tribunale ha il dovere di produrre la documentazione in suo possesso. Cosa vuol dire la documentazione? Vuol dire, per esempio, se ci sono state delle richieste di indennizzo, eh, se hanno scambiato delle informazioni eh, tra di loro sulle eh, etichettature e sui pericoli del prodotto, oppure se qualche lavoratore o lavoratrice ha richiesto un indennizzo ad un ente governativo. Tutto questo, questo ha fatto sì che eh, tramite questi processi si sia prodotta un'enorme letteratura perché sono centinaia le aziende, da quelle dell'isolamento termico, i treni, eh, qualunque cosa, che eh, hanno dovuto produrre eh, la documentazione. La legge ha poi esteso questo anche ai proprietari degli stabilimenti. Cosa si intende con questo? Per esempio, le aziende petrolifere appalpavano la pulizia e la manutenzione. Questo voleva dire che alcune persone andavano a ripulire nel momento di ferma dello stabilimento eh, tutto, tutti i macchinari ma eh, l'azienda manteneva il dovere di mettere sull'avviso i lavoratori di, eh, appaltati, diciamo, eh, sui pericoli che potevano insorgere durante il lavoro. E qualcuno, questo sia che riguardava i pericoli conosciuti che i pericoli di cui avrebbero dovuto essere a conoscenza dato lo stato della letteratura ne sono risultate centinaia di migliaia eh, di processi eh, e in questi processi gli avvocati delle vittime hanno eh, raccolto migliaia di documenti. In the early 1980s I went back to school and I uh, uh, got a doctorate in public health at the Johns Hopkins School of Public Health and I wrote my doctoral thesis about The, corporate, the history of corporate knowledge about asbestos. Uh, the background is what was publicly available, and the, uh, the, the doctoral thesis featured the corporate knowledge documents showing what did industry know during all these years. And asbestosis had been recognized as a deadly disease in the 1930s, where cancer was widely recognized as a consequence of asbestos exposure by the late 1940s mesothelioma and neighbors of the factories and the household members of the workers in the 1960s what did industry know while all these things were being published and so i wound up writing this uh, writing my doctoral thesis about this i also wrote a book about it the book is called as medical and legal aspects and uh, it's been revised expanded four times so the fifth edition that's the current one It's about 900 pages long. And every line in this book has been carefully examined by lawyers representing the asbestos companies and the other defendants looking for something that they can find to question me about in cross examination, where I testify about these things in trials on an average up until the, the COVID epidemic of about one trial a month. <laughs> Di nuovo all'università 20 anni Ottanta per un dottorato alla John Hopkins e la tesi eh, è, riguardava la conoscenza storica che le aziende avevano dell'amianto, cioè che cos'era di conoscenza pubblica per cui quindi anche l'industria avrebbe dovuto sapere. Eh, e per esempio l'asbestosi stiamo parlando degli anni 30, i tumori legati all'amianto stiamo parlando degli anni 40, il sia per chi era coinvolto nel lavoro che per le popolazioni eh, vicine sul territorio, le famiglie stiamo parlando degli anni 60. E ho scritto questo libro che si chiama Asbestos Medical and Legal Aspects, che è stato rivisto quattro volte, questa è la quinta edizione, sono circa 900 pagine che sono state esaminate molto attentamente dagli avvocati della difesa nei processi a cui ho partecipato che prima del Covid erano di circa una almeno. The corporate documents that I've been reading for the last 40 years are extraordinarily consistent in showing that the uh, decisions about warning workers, protecting workers, Spending money on industrial ventilation systems, putting warning labels on products. All of these decisions were treated as business decisions by the corporations. The company doctors and the company industrial hygienists didn't have any authority to make these decisions. They could make recommendations, but the decisions were treated as business decisions. And uh, that's why we still have. 250,000 people a year dying from asbestos-related diseases in the world. Every year, 250,000 people more. And uh, this is not expected to go down uh, very much anytime soon. Negli ultimi 40 anni ho studiato documenti societari e devo dire che tutti questi documenti sono coerenti in un aspetto, che tutti gli aspetti Tutte le informazioni, tutti gli avvisi, tutta la protezione, tutta la ventilazione, sono tutte decisioni prese rispetto alla loro redditività. È una decisione della parte dell'azienda che si occupa degli affari, i medici di fabbrica o chi si occupa dell'igiene sul lavoro, tutt'al più. Eh, possono dare dei consigli, delle raccomandazioni, ma non sono loro che hanno deciso. In effetti, oggigiorno abbiamo ancora 250.000 persone l'anno che muoiono in tutto il mondo di malattie asbesto correlate e questa cifra pare non scendere di molto nel, nel, nell'immediato futuro. Uh, the defendants in asbestos cases have uh, been creative about continuing to try and find scientific defenses. Uh, and hiring uh, what uh, have been called product defense scientists. Uh, and I want to talk about this in some detail now. Uh, the uh, leading authority on the subject is David Michaels. He wrote a book in 2008 called Doubt is Their Product. Uh, this is a quote from a, an, a memo of the tobacco industry, where uh, an internal memo where the guy writing it said, as long as we can maintain a controversy about the harmfulness of tobacco, we can avoid having to pay damages and we can avoid government bans on things like smoking indoors. And, uh, so we have to, doubt is our product is what, what the memo was titled. And so David's book is called Doubt is Their Product and it, it builds on that theme. The, the second book that, uh, okay. Eh, le difese sono state molto creative, in particolare le difese e le aziende si sono occupate di come creare una difesa scientifica del prodotto. Eh, l'autorità principale su questo eh, si chiama David Michaels che nel 2008 ha pubblicato questo libro eh, che si intitola Il dubbio e il loro prodotto. Da dove deriva questo titolo? Deriva da una circolare interna che fu trovata durante un'indagine eh, nell'industria del tabacco. L'industria del tabacco sosteneva che perché, diceva questa lettera in circolare interna, riusciamo a mantenere una controversia, un dibattito su questo, non ci sarà un divieto, non ci sarà un divieto di fumare in locali chiusi, eccetera. Quindi, e questo, eh, questa circolare si intitolava Il dubbio è il nostro prodotto, mentre questo libro si intitola Il dubbio è il loro prodotto. So the second book is called The Triumph of Gap. Uh, and uh, this was published last year. And it talks about additional industries in which uh, this kind of thing went on. The, the characteristic thing about these mercenary scientists, as David Michaels calls them. And by the way, David Michaels is a very respected academic and he was the head of OSHA, the Occupational Safety and Health Administration during the entire Obama administration. So he has a uh, very high degree of uh, credibility. And uh, David Michaels uh, uh, has analyzed this business and said, uh, these are people who, they were suddenly publishing articles about all of these controversial chemicals that were the subject of regulation or liability. And they had never written articles about these things. Who were these guys? And the internet was just becoming available, and David Michael saw that a lot of these scientists had done work for the tobacco industry, as revealed in the tobacco documents that have been revealed in litigation. And so began uh, the investigation of uh, just how this business goes on this business of doubt science, these consulting firms that uh, basically use science as a means of defending industry. Against any kind of uh, liabilities or regulation, uh, and structuring their analysis and studies in a way that will help the industries deal with these problems. L'ultimo, invece, is quello che pubblicato un anno fa. Eh, che cosa è successo? Questi scienziati mercenari, così li chiama David Michael. The David Michael, tra l'altro, è non soltanto un accademico, ma sotto l'amministrazione Obama è stato il capo dell'OSHA, quindi una persona eh, che è l'agenzia statunitense per, eh, per la difesa della salute. The Ocean's is uh, a lavoro, so. So. quindi che fa parte del Ministero del Lavoro e quindi ha un alto grado di credibilità e di rispettabilità. Diceva, queste sono delle persone che eh, in, hanno come interesse principale quello di aprire una controversia su sostanze chimiche pericolose. Questo è il loro obiettivo. Persone, e lui si chiede, chiede all'inizio, come mai delle persone che non si sono mai occupate di argomento X? improvvisamente cominciano a scrivere degli articoli su questo e visto che ormai c'era l'internet è tornato indietro a controllare molti di questi che inizialmente facevano questo lavoro avevano lavorato per l'industria del tabacco e quindi c'era documentazione su questa sono stati messi su dei centri di ricerca legata a questi affari la loro scienza è la scienza del dubbio e lavorano per queste ditte di consulenza, come si chiamano. E cosa fanno? L'industria vuole evitare la responsabilità legale, civile eh, e penale eventualmente sul eh, loro prodotto, oppure vuole evitare l'introduzione di un regolamento particolare. A quel punto viene preparata una ricerca che serva loro a dimostrare questo. There's a lot of money in this business. Uh, in uh, litigation, uh, the companies that are hiring these guys have to disclose how much money they're spending on them. And so, because of this, uh, we know that uh, by the year 2016, the Ford Motor Company, which had been sued in a lot of asbestos cases because of asbestos and brake linings and other parts of the cars. Uh, had spent $40 million on product defense firms uh, with names uh, like Exponent and Chemris uh, to hire people to do studies uh, on uh, not to do new information, not, not to see what happened to the mortality of all of the mechanics that worked at Ford Motor Company's dealerships around the country. That would have been useful. They could have shown. How many of those people are dying from mesothelioma? No such studies exist, but instead they were reanalyzing the insufficient, inadequate studies that already exist and claiming that because those studies provide no proof that uh, uh, break lines cause mesothelioma, that the absence of proof means that they prove the absence of a risk. This is the way these things get argued in court and this is the way these articles get used uh, by these scientists some of whom also testify as expert witnesses for the defense for the companies in these damaged suits girano tantissimi soldi con in questo campo in particolare noi sappiamo perché negli Stati Uniti le aziende che portano un consulente o chiunque porta un consulente deve dichiarare quanto queste persone hanno, hanno guadagnato perlomeno quanto hanno speso loro. Quindi sappiamo per esempio che nel 2016 la eh, l'accordo che era stata citata in diversi casi per quello che riguardava l'amianto nei treni e in altre parti delle macchine aveva speso 40 milioni di dollari eh, di consulenti in quell'anno sono delle aziende di consulenza che si chiamano Estonant, Cambridge, per esempio e non fanno delle ricerche però, per esempio, che potrebbero essere anche utili su, non so, per dire se i meccanici che lavorano nei dealer delle macchine hanno una percentuale di tumori o di mesoteliomi più alti, no non fanno nuova ricerca, quello che fanno è che rianalizzano ricerche, ricerche del passato e per esempio se, dico, se riescono a dimostrare che non vi erano dati sufficienti o d'altro a quel punto dicono che non vi è evidenza di, mh, che, questo è, che il mesotelioma sia stato causato da questo in altre parole dicono che se non vi è un'evidenza convincente non vi è neanche il rischio The last thing I want to talk about uh, before, you know, welcoming your questions, is talc. Uh, talc is a mineral uh, like asbestos that's dug up from the ground, from the earth, and the uh, uh, chemical composition of talc and asbestos are very similar. And there are very often asbestos contaminants found in um, the mineral deposits of talc. In fact, Uh, it, there, there may not be any calc deposits that are totally free of asbestos contamination. So uh, I started reading about asbestos in 1971 and uh, 1970. Uh, 50 years ago, I wrote a letter to Johnson Johnson and I asked them how to get the asbestos out of their calc. I didn't save the letter, but fortunately, Johnson Johnson did, and it came up in legal discoveries. So we have that letter here. Um, Also, uh, the, uh, th there were lawsuits originally over calf used in industrial uh, applications. Uh, there was a particular cap from New York State that was notorious for contamination with asbestos. And uh, this, this was the subject of, uh, of uh, lawsuits uh, over the last 20 years. But only in the recent five years or so, it seems, was uh, did the plane lawyers start to focus on Johnson and Johnson and ask about the Johnson baby powder and start doing discovery on Johnson and Johnson. And what came up in discovery is remarkable. Allora l'ultima cosa di cui vorrei parlarvi prima di sentire se avete delle domande a cui risponderò volentieri è la questione del talco. Il talco è un minerale, come sapete viene estratto eh, e ehm, spesso vi sono delle infusioni di amianto, o comunque delle contaminazioni naturali di amianto nel talco, anzi si potrebbe dire che probabilmente non esiste nessun deposito di talco, nessuna lente di talco che sia completamente libera da amianto. Negli anni '70, quando ho iniziato a occuparmi di amianto, eh, ho eh, scritto anche alla Johnson Johnson chiedendogli come loro, quindi 50 anni fa, riuscivano a depurare l'amianto dal palco che vendevano. Non ho tenuto la lettera, ma per fortuna loro l'hanno tenuta e quindi eh, durante un processo la lettera è uscita fuori ed è inclusa qua. E, mh, si sapeva anche che alcuni talchi industriali ehm, erano particolarmente pericolosi, era uno molto famoso nello stato di New York. E poi successivamente, durante dei processi, gli avvocati delle vittime, negli ultimi cinque anni o così direi, hanno cominciato a focalizzarsi sui prodotti di talco cosmetico, in particolare del Baby Johnson. The uh, Johnson and Johnson, the documents dis discovered at Johnson and Johnson by the lawyers representing uh, people who had mesothelioma, who had used baby powder, who had used Johnson and Johnson's talc uh, for most of, much of their lives. Uh, these documents were reported in a December 2018 uh, news report by Reuters. and in, in, in, in this article Uh, the journalist asked the Johnson and Johnson defense lawyer, how do you explain these these documents, asking them one by one about the particular documents and what they showed and uh, immediately following the publication of that article, apparently the business community found the answers by the Johnson and Johnson lawyer insufficient and the price of Johnson and Johnson stock went down dramatically. The uh, And the documents included a 1973 uh, internal memo uh, saying that there's no clean mind. Uh, that basically uh, somebody with an electron microscope is going to find asbestos uh, as best as if they look hard enough at our baby powder. And uh, one of our alternative possibilities would be to just sell cornstarch instead of cow as the baby powder. And, uh, This is realized back in 1973. It wasn't until 2019 that Johnson's stopped selling uh, baby powder in the United States and Canada and uh, replaced it with cornstarch only, whereas they're continuing to sell the calcium powder around the rest of the world. The cornstarch is available here in Italy as I found just the other day la johnson johnson eh, aveva scoperto come abbiamo visto dai documenti che c'erano eh, che eh, i documenti ci sono stati perché ci sono, ci sono state delle persone che sono andate in tribunale che hanno sviluppato il mesoperioma che avevano utilizzato, il, che avevano utilizzato il, uh, baby, il baby johnson tutta la vita e um, però la questione è uscita fuori nel 2018, nel 2018 un avvocato della Johnson Johnson è stato intervistato dalla Reuters, dall'agenzia di stampa Reuters, che gli ha presentato tutti i documenti e uno dopo l'altro gliene ha chiesto conto. Immediatamente dopo che questa intervista è stata presa pubblica, le azioni della Johnson Johnson sono scese perché le risposte dell'avvocato sono apparse veramente insufficienti. C'è infatti un documento interno della Johnson Johnson del 1900. 173 che dichiara che non esiste miniera di talco pulita, pulita nel senso di senza amianto e che chiunque con un microscopio elettronico avrebbe potuto trovare delle infusioni di amianto nel Baby Johnson eh, e che se, se si arrivava a quel punto l'unica alternativa sarebbe stata sostituire il Baby Johnson con l'amido di mais, ossia la maisena. Eh, che ehm, e questo era 1973 nel 2019 la Johnson Johnson ha cessato la vendita del eh, Bortalco Baby Johnson negli Stati Uniti e in Canada mentre continua a venderlo nel resto del mondo ho potuto constatare di persona che la Maizena è in vendita anche in Italia. Right here in Italy. There were also scientists looking at talcum powders back in the early 1980s. And uh, the scientists, the government scientists at the ISS uh, analyzed, used electron microscopes and analyzed uh, over 30 talcum powder products and found asbestos in half of them. Uh, and uh, I, I think that uh, this shows that uh, governments where the talcum powders are still being sold to the public. Uh, countries, including Italy and all of Europe, uh, should be uh, testing the consumer products, analyzing by electron microscopy to see if they can detect asbestos in these products. And uh, in, I think in, uh, it, it would probably be justified if we still start finding asbestos in these products, which I would expect it would. Uh, but uh, the government should simply ban the use of top in consumer. In ne, anche in Italia, l'Istituto Superiore di Sanità negli anni '80 aveva analizzato, eh, fatto una ricerca su 30 prodotti di talco. E in circa metà di questi prodotti era stata riscontrata la presenza di amianto. Questo dimostra che i governi dovrebbero controllare i talchi che sono messi in vendita analizzandoli con microscopia elettronica per vedere se esiste oppure no eh, la presenza di amianto. Eh, secondo me, i governi dovrebbero vietare la vendita di tali talchi per proteggere il consumatore. Last year there were two articles published in the medical literature. Uh, one reported 33 cases of miso in people who had no known asbestos exposure, aside from the fact that they used top and paddle products. And uh, another report of 75 cases. These were cases that were brought in the courts. Uh, and I can tell you the lawyers are extremely thorough in looking for exposure histories to asbestos products. Uh, if there was asbestos exposure of some kind Uh, in uh, these people's background, that would mean for the plaintiffs, more people, more companies to sue, and for the defendants, it would mean other companies to blame. And so both sides look very hard uh, in questioning and analyzing uh, how these people could have been exposed to asbestos. And as I say, there have been reported now 33 and 75 cases of individuals with clean histories other than exposure to child component to God's mesotelioma. L'anno scorso sono stati pubblicati due articoli. O il primo descriveva 33 casi di mesotelioma in persone che non erano state esposte a nessun'altra for no, nessun forma, di uh, amianto se non un uso regolare di talco e un altro con 75% dei casi. Vi assicuro che sia gli avvocati della difesa che gli avvocati delle vittime controllano molto attentamente se vi sono state o meno delle altre esposizioni perché nel caso delle vittime sono altre, altre aziende eh, da portare in tribunale nel caso della difesa vuol dire scaricare la responsabilità. Eppure erano casi cosiddetti puliti, cioè in cui l'unica esposizione nota era quella del talco. So that concludes what I wanted to say by way of uh, starting this discussion and I welcome any questions uh, or points that any of E con questo ho concluso quello che volevo dire, aprendo adesso alle domande perché sono felice di rispondere a qualunque domanda che voi abbiate e a cui posso, posso rispondere. Allora, va bene, ok, sentiamo noi un ritorno della pazienza, non è semplice di sentire allora, eh, credo che da, da, da internet ci, ci stiano ascoltando, quindi eh, se qualcuno ha eh, già domande ci tengo a precisare che eh, con la FEVA e con l'Associazione Italiana Esporti Amianto abbiamo già inoltrato delle richieste di chiarimenti al Ministero eh, della Salute sulla questione dell'amianto nel talco, avendone risposte fino a questo momento sommarie. Eh, posso testimoniare che il controllo delle corporation su questi in questi campi si estende davvero non soltanto sulla parte di legislazione ma anche gli standard, cioè le modalità di misura sono sotto il loro controllo perché non si usa microscopia elettronica per cercare amianto nel talco, ma si usano eh, diffrazione, diffrazione di raggi X e metodi di analisi all'interosso, che sono molto meno sensibili rispetto alla microscopia elettronica che è stata 40 anni fa, eh, all'Istituto Superiore di Sanità, effettivamente si è dimostrato che era efficace nel trovare l'amianto nel tampoco le aziende insomma aiutano anche a non cercare o a non cercare bene a non cercare il posto giusto ok Giuliana non so chi se qualcuno da in remoto avevamo a un certo punto 40 connessioni circa su Facebook non in diretta ma Benedetto No, tu non sei connesso, ma puoi fare domande da qui in diretta. Chiedo solo se, se, se ci sono stati problemi: la, la connessione si, si è mantenuta bene? Bruno, Giuliana, sì, sì. o chi ancora ha ancora avuto la forza di resistere? La connessione è ottima, si sente bene. Io, io purtroppo. Io... Scusa, io volevo fare una piccola aggiunta a quello che ho detto all'inizio della diretta. Altro... Io volete subito iniziare con la loro e io sono molto bello. Sono già giusto con No. Il... No, eh, no. Attenzione, è, il... se... il... è, è, il... e... è un anno che Le azioni legali... Le azioni legali... Le azioni legali... non azioni legali... Le azioni legali... che azioni legali. Le azioni legali. è un malicolo, un porto, tipo... di... un non si riesce a sentire dalla sala. Ok, abbiamo, abbiamo sentito adesso, sì. Eh, vediamo perché non è semplice gestire. Comunque, eh, ripetiamo la domanda. Le prime azioni legali per tutto il mondo sono state, hanno avuto luogo negli Stati Uniti negli anni 70. I tali processi sono cominciati parecchio dopo. La mia domanda è quanto le azioni legali degli anni 70 negli Stati Uniti hanno inciso sul crollo del mercato dell'amianto che ha preceduto poi il bando della maggior parte dei prezzi. Allora, riassumo per chi non avesse sentito eh, parlando da più vicino. Benedetto fa notare che è stata proposta una storia lunga 50 anni e che mette in relazione le due sponde dell'oceano e dice eh, quanto ha influito sul mercato, cioè sulla, su quella che è stata la produzione di amianto nel nostro paese, in Europa e nel mondo, eh, diciamo questo, questo inizio di investigazioni che si è avuto negli anni 70 e che si è diciamo circa 20 anni dopo perché poi l'Eternit è fallita nell'86 la, la biantifera di Balangero è stata chiusa nel, nell'86-87 ecco questa è la domanda un po che, come posso dire storica che Benedetto Terracini propone spero si sia sentito um. The, the court cases were enormously important in uh, shutting down the asbestos industry in the United States. The uh, 1973 Borrell precedent uh, uh, established that uh, the insulation manufacturers had a duty to warn about their products, uh, and that that duty couldn't be blamed on any intermediary party, because they were <laughs> recognized as experts on the hazards of their products and within uh one year the manufacture of asbestos installation in the United States stopped uh later on uh the liability of all these damage suits uh which by 2002 had uh made the defendants pay over 70 billion to victims i have no more recent figures, but it must be way over 100 billion by now. Uh, this uh, led to the uninsurability of companies using asbestos, and the uh, companies were forced to uh, convert to non asbestos products. The United States is the only country in the world where liability stopped uh, all manufacture of products containing asbestos. The government had tried to regulate it. But the EPA ban uh, published in 1989 was overturned in the courts. And so to this day, we still don't have a ban on asbestos in the United States. But there are no products manufactured with asbestos here uh, in the United States because of, uh, of all these losses. Sì, i, i, i, i causi in tribunale hanno avuto un ruolo molto importante partendo dal 1973 con la Borrella e i prodotti per l'isolamento. Bene, mh, lo, se, non, nella sentenza del tribunale hanno dichiarato che eh, la responsabilità ricadeva direttamente sul produttore e non su quelli che avevano venduto o poi venduto il prodotto successivamente. Nel giro di un anno questa azienda ha cessato la produzione eh, con amianto. Eh, successivamente io ho dei dati eh, fino al 2002. Fino al 2002 eh, le varie aziende avevano pagato più di 70 miliardi di dollari alle vittime. Eh, adesso non ho i dati ma penso che siamo intorno ai 100 miliardi eh, di dollari. Eh, miliardi eh, questo fa sì che le aziende che utilizzano eh, l'amianto non siano più assicurabili perché i costi eh, sono altissimi e noi siamo l'unico paese negli Stati Uniti in cui la responsabilità del prodotto, la productability è riuscita a bloccare l'utilizzo e la produzione di prodotti d'amianto perché se vi ricordate, la Environment Protection Agency, la EPA, l'aveva vietato completamente nell'89, ma il Tribunale, nel 91, aveva tolto il divieto di utilizzo dell'agnanto. Noi non abbiamo quindi un divieto, ma non c'è più produzione di prodotti d'agnanto per i costi che questo richiede. Yeah. Rimbalzo di nuovo la, la parola a chi ci vede da Zoom, eh, se volete aggiungere anche, anche in relazione al processo, perché poi, eh, allora, intanto ne approfitto, mh, scusatemi, ne approfitto per ringraziare Silvana Mossano, giornalista di Casale Monferrato, che è la persona che si sta spendendo eh, in questi giorni, in queste ore, per mantenerci informati su un processo che in questo momento è svolto a porte chiuse. Vicky, eh, qui presente, traduce sistematicamente i verbali che, che, che Silvana Mossano produce nel giro di poche ore. Il suo sito è disponibile online www.silvmos.it e si possono recuperare le informazioni. Adesso, se posso... Eh, lascio poi do una schermata della pagina di Silvana eh, eh, cioè l'importanza di, di queste nostre registrazioni l'importanza del, del, del processo di, di Casale e della lotta di tutte le vittime, degli amici di Casale sta nell'aver costruito quella che loro chiamano la multinazionale delle vittime che come dice Giuliana mi sembra di aver capito è molto più numerosa di qualunque altra multinazionale. e l'insieme delle informazioni che noi possiamo, possiamo recuperare. La domanda ficcante che ha fatto Benedetto immediatamente mette in relazione la questione dell'amianto per esempio con quella del nucleare, non più assicurabile. Ma ci sono moltissime altre situazioni nelle quali si possono trovare Evidenze, eh, come posso dire, modalità simili nel campo della farmaceutica, come nel campo dei pesticidi, come in tantissimi altri settori. Nessuna lotta è isolata dalle altre. Ecco, per questo io intanto ringrazio moltissimo Barri per la sua testimonianza che è sicuramente una testimonianza sofferta, perché vedere tutta questa sofferenza e farsene carico non può lasciare indifferenti. Quindi noi lo ringraziamo e, e, e, e, e sappiamo che non sarà, cioè non, non è qualcosa che noi facciamo, come posso dire, non, questa non è un'esibizione, ecco, non, non è uno show, stiamo raccogliendo informazioni per noi e per tutti. Vorrei chiedere a, a Giuliana se può aiutarci a chiudere anche un po' questa, questo incontro e, e, e a darci anche una rivederci a quando possibile no? per continuare questa, questa lotta, indipendentemente dagli esiti che noi speriamo eh, chiarificatori del processo di, di Novara. È aperto, però. Sì, ti sentiamo Giuliana, grazie. Sì, io volevo aggiungere questo al... al a quello che avevo detto all'inizio di questa diretta perché non so se tutti erano già collegati. Ecco, volevo aggiungere che nonostante il processo si svolga ancora a porte chiuse, a FEVA è presente con una delegazione più o meno grande ad ogni udienza, soprattutto con cartelloni, striscioni, bandiere. Cioè noi ci facciamo sempre vedere e diamo questo segnale forte di presenza perlomeno ecco, vedono che noi siamo lì e partecipiamo. E questo credo sia una cosa importante perché comunque viene, viene, viene notata la nostra presenza. E quindi è, è, una, cosa, è una cosa che, che ritengo molto, molto valida proprio eh, perché noi ci siamo, ci saremo siamo vicino alle vittime siamo vicino a coloro che testimoniano e, e niente insomma noi ci siamo e continueremo ad esserci e speriamo che questa volta possiamo portare a casa un esito migliore grazie tantissimo a Barry e a Vicky che come sempre ci fanno eh, delle degli, degli interventi molto, molto precisi e puntuali e quindi è un piacere sempre ascoltarlo. Grazie a tutti voi. Naturalmente potremo risentirci quando ci saranno altre testimonianze importanti, ma come hai detto prima, Silvana fa un lavoro veramente eh, prezioso per tutti noi, anche perché quando le rileggiamo abbiamo poi un'esatta un sensazione di, di quello che è stato. Grazie, grazie mille Giuliana. Grazie. Io, ok, Barry, grazie mille. Noi, come dicevamo, diffondiamo questo video e ne faremo tesoro, ma già siamo con barri siamo in contatto per email da tempo ci scambiamo lui soprattutto ci fornisce informazioni in tempo reale su quello che succede negli stati uniti e soprattutto da tempo ci sollecita a prendere eh, anche qui in italia azione nei confronti della questione del almeno a chiarire la questione dell'amianto nel talco eh, non siamo soli, eh, voglio dire ci sono a Brescia, il, il, presso l'associazione, la Fondazione Micheletti, c'è un gruppo di, di ricercatori eh, che fa riferimento addirittura alla storia di Giorgio Nebbia che ha preso in considerazione da poco tempo esattamente i due libri di David Michaels e ha provato a farne delle piccole recensioni per, per il pubblico italiano. Quindi stiamo seguendo questo, questa scienza, se così possiamo chiamarla, in difesa del prodotto, eh, così, oppure scienza difensiva, ecco, che ci sembra un po'. Mi farebbe solo piacere se Barry mostrasse anche il suo libro, perché ha mostrato gli altri, ma il suo non lo ha mostrato. Ecco, il frutto sono 900 pagine, eccolo qui, eh, insomma, come posso dire, un, eh, si presenta anche lui con noi. Va bene, grazie a tutti. Se non ci sono altri, altri commenti, chiudiamo qui la nostra... La nostra riunione, va bene? Nicola e gli altri. Grazie Bruno. Per... Grazie, grazie a, a voi, grazie a voi, grazie, grazie. Barri, grazie Vicky, grazie Enzo, grazie a tutti. Grazie, ci raggiorneremo presto allora. allora. Alla prossima! Allora, tutti gli amici su Facebook. Ci, ci chiudiamo qui la diretta su Facebook. Ok.